Salve ragazzi, quest'oggi vi propongo uno dei classici più famosi della letteratura per ragazzi, Un ponte per terabitia, scritto da Katherine Peterson ed edito da Fabri. Il romanzo ci racconta l'amicizia di due giovani bambini di 10 anni Leslie e Jess eh, Jess è l'unico maschio di 5 figli e non vuole deludere il padre quindi non confessa a nessuno il suo amore per il disegno né la sua voglia di vincere eh, fra tutti e diventare il più veloce eh, dei bambini della scuola mi spiego meglio durante l'intervallo eh, nei mesi scolastici tutti i maschietti facevano delle gare di corsa eh, e Delly voleva diventare il più veloce di tutti, non il più veloce fra tutti. E così si esercitò per tutta l'estate. Proprio durante gli ultimi giorni nella fattoria accanto viene ad abitare una bambina, Leslie. E questa eh, incontra subito Jess, ma non si rivedono, non si rivedono più fino all'inizio della scuola, quando scopriranno di essere coetanei e di essere nella stessa sezione. Però Leslie seguirà sempre Jess e Jess per ehm, rivalsa contro i suoi compagni eh, propone a questa ragazza di correre con loro. Ovviamente, non poteva immaginare che fosse la più veloce fra tutti e eh, che, appunto, da, da lì in poi non avrebbero più ehm, realizzato delle gare di corsa eh, perché avrebbe sempre vinto lei e quindi avrebbero cambiato gioco ma in realtà la cosa più bella è appunto l'amicizia che si staura fra questi due ragazzi perché iniziano a vedersi anche eh, durante le ore pomeridiane quindi eh, creano il loro mondo creano appunto un ponte per Terabitia dove mh, questi due giovanissimi ragazzi saranno i sovrani di questo mondo eh, dove ci sarà uno spazio fra gli alberi che sarà uno spazio dedicato agli spiriti insomma eh, si divertono e qui possiamo far volare la nostra fantasia insieme alla loro eh, avviene un, un aneddoto che vi racconta la piccola eh, Maybelle, che è la sorella di Jess ehm... Diciamo, viene colpita da alcune ragazze più grandi, di prima e eh, seconda media, eh, che, ehm, appunto, bullizzavano un pochino le ragazze di prima e seconda elementare. E quella mattina, nell'autobus, Maybel racconta a tutti di avere dei cioccolattini per merenda. E cosa accade? Ovviamente, lo state immaginando, le ragazze più grandi costringono Belle a consegnare i suoi cioccolatini e così Jess e Leslie cercheranno di eh, un po' vendicare la sorella e quello che vi sto raccontando sono ancora soltanto i primi capitoli quindi immaginate quanto ancora ci sia da raccontare ma che io non posso per non rovinarvi appunto eh, la lettura eh, vi dico soltanto che come vi accennavo prima i due bambini si arricchiscono a vicenda eh, perché... Tante cose Jess non avrebbe neanche osato immaginarle. Egli ha la ehm, passione per il disegno, la fantasia, ma lei ha la creatività, ha quella voglia di narrare, che è ereditata dai suoi genitori, che sono entrambi scrittori, e ha proprio quella capacità eh, di ehm, elevare lo spirito del bambino eh, verso i suoi sogni. Concludo dicendovi che eh, infine Jess costruirà realmente un ponte eh, per Terabitia, eh, lo farà per la sorella, eh, e, e, simbolicamente gli passerà il testimone eh, della sua creatività, la condurrà passo passo ad attraversare dalla realtà... Da ad attraversare eh, il, il fiume che la porterà alla fantasia è un po' ciò che cerco di fare io ogni giorno proponendo ai ragazzi delle alternative di lettura perché sappiamo tutti che leggere eh, fa, arricchisce la nostra creatività il nostro modo di pensare, la nostra fantasia eh, quindi spero che troviate utile questa recensione vi invito a leggere questo libro e vi do appuntamento alla prossima settimana un bacio, ciao ciao!